20 dicembre 1917 In Unione Sovietica viene fondata la Ceca. Antenata del KGB è la prima polizia politica segreta voluta da Lenin e Dzerzhinsky per combattere i nemici del nuovo regime bolscevico. In pochissimo tempo, grazie a infiltrazioni e operazioni di spionaggio, la Ceca riesce a eliminare gruppi controrivoluzionari, ricorrendo anche a esecuzioni sommarie viene sciolta nel 1922.